La metà di Spotify è un'azienda che ha più di 400 milioni di utenti e guadagna circa 10 miliardi di dollari all'anno, ma sapevate che il suo modello di business non è così sostenibile come sembra accadere con Spotify e perché è in pericolo? Un business di tale successo. Per capire cosa sta succedendo, dobbiamo innanzitutto osservare come Spotify sia salito in cima alla guerra contro Apple. Ricordate com'era ascoltare la musica negli anni 90? I famosi CD avevano ucciso il vinile e dominato la scena musicale, ma presto arrivò l'età dell'oro della pirateria, quando arrivò la nostra famosa società Napster, una piattaforma per lo scambio e il download illegale di musica. Napster ha fatto tremare molte case discografiche che hanno visto crollare le vendite dei CD degli artisti più famosi del mondo. Questa è diventata un'opportunità che Apple ha colto nel 2001 quando ha lanciato il primo iPod, un dispositivo per l'ascolto di musica sul quale era possibile acquistare singoli brani. L'iPod è stato un grande successo ed è stato la prova che le persone erano ancora disposte a pagare per ascoltare la musica, purché fosse ovviamente più conveniente che scaricare una canzone pirata. Il problema era che l'iPod non era disponibile per tutti e questo è stato fondamentale per la nascita di Spotify nel 2006, che si proponeva di porre fine alla pirateria una volta per tutte e di opporsi ad Apple con un servizio universale per qualsiasi dispositivo. Gli inizi di Spotify ai sono stati molto duri, perché ha dovuto convincere le più grandi etichette discografiche del mondo, come Sony Universal Warner Music, che la musica in streaming era il futuro e ovviamente, come potete immaginare, senza canzoni non c'è prodotto. Quindi Daniele è la fondatrice di Spotify. Ha progettato un prototipo per ascoltare la musica nel cloud senza dover scaricare ogni canzone e lo ha mostrato ai blog musicali svedesi più influenti del suo paese. Presto si è! Parsa la voce di questo servizio musicale rivoluzionario e alla fine ha convinto le case discografiche a rendere disponibile il loro catalogo in Europa, in cambio di una parte del denaro dell'azienda per attirare i primi ascoltatori. Il modello di Spotify era freemium, con la possibilità di ascoltare 20 ore di musica completamente gratis ogni mese o di pagare un abbonamento per ascoltare musica illimitata. Anche se questo modello è cambiato leggermente nel corso degli anni, in sostanza è ancora la stessa formula che gli ha permesso di ottenere più di 400 milioni di ascoltatori e un catalogo con milioni di canzoni, ma non è tutto oro quello che luccica. Circa il 70% delle entrate che Spotify genera, con gli abbonamenti e la pubblicità, è diviso tra alcune etichette discografiche e artisti indipendenti. Infatti il problema più grande che trascina Spotify e la musica è che la maggior parte dei suoi costi sono variabili. Più una canzone viene riprodotta più soldi deve pagare l'artista sotto forma di royalties per i diritti d'autore. E come si può immaginare questo è diventato un business poco scalabile, la grande differenza tra costi. Fissi e costi variabili è che i costi fissi. Si pagano ogni mese e i costi variabili si pagano a seconda di quanto si vende. Il problema dei costi variabili di Spotify è che essi aumentano con il numero di abbonamenti. D'altra parte, se questi fossero semplicemente i costi di un pagamento che deve effettuare alle case discografiche, più abbonamenti Spotify aggiunge, più profitti otterrebbe. Esattamente il contrario del caso attuale. Per cui nel 2018 Spotify ha deciso di non dare più tanta priorità alla musica e ha annunciato il suo piano generale per diventare una sorta di Netflix. Vediamoli la salvezza di Spotify nel 2018 Spotify ha annunciato che avrebbe smesso di essere una piattaforma musicale per diventare una piattaforma audio, scommettendo completamente su un nuovo formato che era in piena espansione. Il podcast il problema è che Apple ancora una volta era il leader indiscusso dei podcast in quel momento, ma niente che i soldi non possano risolvere. Negli ultimi anni Spotify ha speso più di un miliardo di dollari per diventare la piattaforma di podcast per eccellenza, iniziando con contenuti esclusivi. Nel 2019 ha acquistato i diritti del podcast di Michelle Obama e un anno dopo ha pagato 200 milioni di dollari per il podcast più ascoltato al mondo di Joe Rogan Experience. Anche se si potrebbe anche dire che il podcast gallese di ferro sta diventando ancora più costoso, perché qualche settimana fa è sorta una grossa polemica. Parlando di vaccini contro il coronavirus nel suo show e alcuni artisti hanno deciso di rimuovere le loro canzoni da Spotify per boicottare la piattaforma e l'azienda che è salita del 15% in borsa, ma questo è un altro argomento. Spotify sta scommettendo. Mettendo molto sul podcasting e la sua strategia è stata quella di acquistare le aziende di maggior valore del settore nel 2019, ha acquisito ancora una piattaforma che permette di registrare e pubblicare un podcast in modo facile e veloce durante la pandemia. Ha anche acquisito uno strumento che aiuta i creatori di contenuti a monetizzare i loro podcast con annunci inseriti negli episodi chiamato Megafone. Poco dopo Spotify ha annunciato l'acquisto di Bot, uno strumento che consente agli ascoltatori di esplorare e scoprire nuovi podcast, e infine nelle ultime settimane la ciliegina sulla torta è stata Chartbold e PotSites, due società di analisi dei dati che aiutano gli inserzionisti a misurare il ritorno sugli investimenti della pubblicità sui podcast. Come si può Può vedere Spotify è riuscito a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle con un sacco di soldi, ma soprattutto ha creato una spirale positiva per attirare e trattenere nuovi clienti nel suo ecosistema. Grazie a contenuti esclusivi riesce ad attirare nuovi ascoltatori che rimangono sulla piattaforma. Perché scoprono altri podcast che corrispondono ai loro gusti e più ascoltatori ci sono su Spotify. Più è interessante sia per i creatori di contenuti che per gli inserzionisti. Ah. A Questo punto si potrebbe dire che la loro strategia ha già dato i suoi frutti, perché Spotify è riuscito a sottrarre il primo posto all'app per i podcast, almeno negli Stati Uniti, e sapete qual è la cosa migliore. È stata una vera e propria salvezza per Spotify, perché molti abbonati premium passano più tempo ad ascoltare i podcast che la musica. E questa è un'ottima notizia perché non devono dividere i ricavi con nessuno. In altre parole Spotify sta sostituendo la sua struttura di costi variabili con una struttura di costi fissi più simile a quella di Netflix. E questo è più scalabile, infatti è il modello di business che Spotify ha sempre sognato. La realtà è che il podcasting è un formato in piena espansione e, man mano che si aggiungono nuovi ascoltatori, cresce anche il mercato della pubblicità sui podcast, per cui i vostri contenuti, come il podcast di Joe Rogan, avranno anche più valore per lì inserzionisti e potranno generare maggiori entrate, per cui Spotify si sta allontanando dalla musica per avere un modello di business più solido che le consenta di continuare a crescere e questa è una strategia davvero molto interessante. Pensiamo al fatto che le aziende non comprano aziende solo perché, qui Spotify stava facendo alcune mosse strategiche e chiare per ridurre i suoi costi variabili e rimanere con i costi fissi e ogni volta che ha portato più persone ha dovuto ridurre ciò che sta pagando alle etichette discografiche. Guardiamo proprio che vuole anche aziende che aiutano i podcaster a generare entrate. Perché se sanno che Spotify ha gli strumenti per farlo attirerà organicamente molte più persone e ora. Andiamo alle lezioni. La lezione numero 1 è analizzare il vostro modello di business, quanti costi fissi avete, quanti costi variabili avete, se è sostenibile a lungo termine e quando avrete capito davvero il vostro modello di business, per il quale vi consiglio di utilizzare uno strumento di business model canvas, e avrete ben chiaro come funziona. Potrete pianificare i passi da compiere strategicamente in futuro. La lezione numero 2 è... A che fare con le modalità di crescita della vostra azienda? Avete una crescita organica, che consiste nel crescere in modo normale, da soli, o una crescita inorganica, che consiste nell'acquistare altre aziende nel caso di Spotify. Credo che sia fondamentale quello che stanno facendo perché stanno costruendo molte di queste piattaforme, come ad esempio il podcast di Joe Rogan. È incredibile da zero queste piattaforme che erano già molto avanzate per il podcasting in questo caso per Spotify. Ovviamente era molto più interessante crescere in modo inorganico basandosi sulla liquidità, il giorno in cui crescete e mettete in piedi questo super progetto. Prendete in considerazione questi due modi di crescita e analizzate quale di essi potete implementare e infine è interessante che forse con le tendenze del mercato. Spotify ha capito che deve abbassare i costi variabili e così via. Ma notiamo che ha anche fatto affidamento sul trend di mercato dei download dei podcast e gli ascoltatori sono sempre di più. Aveva senso diventare questa piattaforma audio e scommettere su questo futuro e nient'altro. Se ti piace questo contenuto iscriviti al mio canale e attiva la campana di notifica.